Eh, allora, beh, io intanto vi do il benvenuto virtuale alla, a questo incontro della Tavola Valle di Storia Moderna che avremmo dovuto tenere di persona qualche settimana fa, eh, però siamo molto felici di essere riusciti comunque a recuperare eh, l'incontro con Ilaria, anche perché i suoi interessi si intrecciano quasi a doppio filo Uh, con quelli di, di questa istituzione, uno perché si occupa di storia della scienza, di storia della comunicazione e perché si occupa anche del, uh, della presenza della scienza nel dibattito contemporaneo, per cui scienza e storia della comunicazione sono anche i due poli attorno a cui eh, ruota l'attività dell'istituto e della fondazione. Eh, Dicevamo prima scherzando, la persona adatta per tenere un webinar, anche se questo l'ha già messa molto in difficoltà, eh, perché attualmente è assegnista di ricerca sociologia con un bando star eh, della, della provincia autonoma di Trento che è riservato, se non sbaglio, alla creazione e alla formazione di comunicatori della scienza. Per cui se non sei la persona adatta tu a tenere un webinar, eh, non so chi possa esserlo. Um, niente, brevemente sempre a proposito di stelle eh, vi ricordo almeno il suo ultimo libro uscito per Carocci l'anno scorso con un titolo che mi fa molta invidia molto bello, cronaca di una cometa annunciata, astronomia e comunicazione nel 700 e senza ulteriori indugi se non ricordare a Serena di spegnere la telecamera <ride> uh, um, si trova in sotto, perfetto ti lascio la parola Ilaria, tutto tuo Esperienza. Grazie Massimo. Allora sono felicissima del, del vostro invito e sono felicissima dell'appuntamento di, di oggi. Eh, come hai detto tu, io sono assegnista su un progetto di comunicazione della, della ricerca scientifica, eh, tuttavia eh, lavoro... Eh, assiduamente, o più o meno assiduamente, su tematiche di storia della scienza e nello specifico sulla storia della, eh, della comunicazione scientifica. Eh, L'idea di oggi è eh, di raccogliere eh, quante più osservazioni, suggerimenti, eh, perplessità eh, problematizzazioni possibili eh, su un tema che vorrei che diventasse, che potesse diventare negli anni a venire, eh, il mio nuovo tema eh, di ricerca. Dopo, appunto, essermi occupata della comunicazione dell'astronomia e del rischio eh, nel Settecento, in riferimento a un episodio di eh, panico eh, parigino eh, a causa di una cometa appunto non annunciata. E vorrei ehm, proseguire indagando eh, la storia eh, della comunicazione eh, della, della scienza eh, andando sempre più eh, a, a ritroso. E ovviamente, eh, questo, mh, questo mio desiderio, questa, questa tematica di indagine che eh, mi chiama un po' come un canto di, eh, di sirena pone eh, dei molti problemi eh, storici eh, e storiografici eh, che ho necessità eh, di, eh, di discutere eh, con, eh, con i miei eh, colleghi. Miei... Quindi eh, ovviamente oggi eh, presenterò quello che è eh, l'inizio soltanto eh, delle mie eh, ricerche, ma come vedrete ci sono già eh, alcune eh, linee che eh, mi, eh, prospettive soprattutto che mi, ehm, che mi guidano. Allora, condivido la presentazione. Vado a braccio perché se mi metto a leggere, già che siamo così online, la cosa diventerebbe un po' sofisticata. Poi come ha detto Massimo, lavoro sulla comunicazione, quindi mi è vietato leggere. Allora, ovviamente eh, il primo problema, ecco, non riesco... A... Ok. Il primo problema è eh, un problema eh, terminologico. Eh, l'incontro di oggi eh, è intitolato La comunicazione della scienza nell'Italia dell'età eh, moderna è un titolo ovviamente che eh, vuole essere soprattutto di, di richiamo eh, perché eh, da storici sappiamo che il termine stesso comunicazione della scienza è comunque un termine che, eh, che ci impegna, eh, ci impegna soprattutto epistemologicamente a una categoria che eh, fatichiamo in realtà ad utilizzare se all'età eh, moderna e nello specifico al 500, eh, che è quello che mi propongo di, eh, mi propongo di fare eh, oggi. Quindi, eh, facendo attenzione ai eh, termini, ed è tra l'altro uno degli argomenti su cui poi chiedo il vostro, il vostro feedback, ehm, diciamo che la mia domanda. Di partenza eh, è proprio questa, c'è un uh, momento, o comunque ci sono dei, uh, dei testi, delle uh, produzioni eh, culturali in cui eh, ci troviamo di fronte eh, non a una mera opera di eh, volgarizzazione, eh, che ovviamente eh, è nel Cinquecento una pratica più che comune, più che diffusa in tutti eh, o quasi tutti eh, gli ambiti del, eh, del sapere. Eh, ma eh, io mi chiedo quando invece, eh, più che di volgarizzazione, dovremmo parlare di eh, divulgazione. Ora, l'utilizzo di questi due termini in italiano mi aiuta molto perché appunto divulgazione richiama nella, nella radice etimologica del, del termine eh, la, la parola volgarizzazione e quindi eh, aiuta ad esprimere eh, debitamente la, la mia domanda. Ho più problemi poi quando devo eh, parlarne eh, in inglese, eh, come nell'articolo che, che sto scrivendo, perché eh, appunto il gioco eh, viene un po', eh, viene un po mancare, eh, laddove appunto nella, eh, nella storia eh, della, della comunicazione della scienza in inglese si utilizza molto spesso il termine popular science o popularization che è un termine che io eh, non, mh, non amo e che trovo che non fotografi bene la situazione che abbiamo in età moderna eh, sulla eh, circolazione dei saperi, diciamo così ecco la circolazione dei saperi tra eh, esperti eh, o comunque eh, letterati, savon eh, e eh, profani. Ora, ehm, oggi eh, ovviamente non, non posso, eh, non, non aveva senso ecco, fare un quadro troppo eh, generale e quello che vorrei fare invece è focalizzarmi su una disciplina nello specifico e poi nello specifico su un testo, che è il Meccanicorum Liber di eh, Guido Baldo del Monte. Allora, perché innanzitutto la matematica? I motivi sono molteplici, eh, ve ne dico due per non esaurire già adesso tutto il tempo a nostra disposizione. Um, il primo eh, è eh, che eh, sulla um, comunicazione, eh, volgarizzazione, divulgazione, che, di, eh, che dir si voglia, della matematica c'è poco. C'è poco sia se guardiamo al panorama che si occupa della comunicazione della matematica eh, contemporanea, eh, ma eh, c'è poco eh, anche eh, dal, nella, nella storia, hm? se guardiamo agli studi, eh, agli studi eh, storici. Eh, penso per esempio ai lavori eh, che sono stati fatti sulla matematica eh, ricreativa, eh, che comunque eh, faticano a eh, mettere in relazione questi testi di eh, appunto eh, enigmi eh, matematici rompicapo e eh, giochi eh, con una volontà eh, di eh, divulgazione da parte eh, degli, degli autori. Eh, spesso viene affermata appunto la volontà didattica, manca la ricerca sull'altro sull lato e stiamo parlando di testi che hanno ampia diffusione soprattutto nel Seicento ma che esistono già nel Quattrocento eh, eh, per esempio. Um, C'è un altro motivo per cui eh, desidero guardare alla matematica ed è eh, perché eh, con matematica, se eh, appunto parliamo di eh, 500, eh, Riusciamo ad abbracciare eh, un ambito eh, sufficientemente ampio eh, di, eh, di discipline, eh, perché appunto se guardiamo per esempio alla definizione che dà di matematica Federico Commandino nella sua introduzione alla eh, traduzione degli elementi di Euclide, eh, lui eh, ci dice no, che la matematica si divide in matematica pura e matematica applicata, la matematica pura dice che la, sono l'aritmetica e la geometria e poi ci sono le matematiche applicate, che sono sostanzialmente sterminate, sterminate perché siamo in un'epoca in cui eh, il concetto stesso di matematica e di che cos'è il sapere matematico è in via di eh, definizione. Per cui appartengono all'ambito della matematica, eh, per esempio, l'arte delle macchine, come la chiama eh, Comandino, e cito Comandino non a caso, poi vedremo eh, appunto eh, perché, eh, ma appartengono alla matematica, per esempio, anche eh, l'architettura, l'arte delle fortificazioni, eh, la musica e eh, la prospettiva, celebre la disputa a cui partecipano anche eh, Luca Pacioli e eh, Leonardo da Vinci, cerca l'opportunità o meno eh, di eh, considerare la prospettiva come una branca eh, della, eh, della matematica. C'è un terzo motivo eh, che è eh, il più importante però, eh, che eh, mi spinge a focalizzarmi oggi e in realtà in generale mh, sto iniziando a ragionare sull'opportunità di circoscrivere proprio il progetto di ricerca eh, che, che vorrei sviluppare alla, mh, alla matematica ed è eh, il fatto che eh, l'utilizzo del volgare eh, nel campo eh, delle matematiche eh, è eh, diffusissimo. È diffusissimo e questo eh, rende eh, più semplice e insieme più ehm, complesso eh, e dunque intrigante ehm, il, eh, il, la necessità appunto di domandarsi quando è che non è solo volgarizzazione, quando è che non è solo scrivere in volgare, ma quando stiamo davanti a una divulgazione. Eh, vi faccio un esempio. Eh, la eh, produzione di Nicolò Tartaglia, eh, come risaputo, è tutta in, eh, in volgare, tanto che nella disputa con Cardano eh, e Ludovico Ferrari allievo di, eh, di Cardano, eh, eh, Tartaglia viene preso in giro per la, eh, la sua ehm, il, la sua scrittura, il suo utilizzo del volgare, eh, che sostanzialmente testimonia la sua scarsa conoscenza eh, del, eh, del latino. Eh, ma eh, perché scrive in volgare? Beh, innanzitutto perché Tartaglia non aveva avuto una preparazione universitaria, ma in ogni caso Tartaglia cresce e lavora nell'ambito eh, nell delle, eh, delle scuole d'abaco, eh, in cui appunto la lingua era il eh, volgare. Um, e poi appunto l'utilizzo dei matematici sono molto sensibili all'utilizzo della lingua cosa che rende ancora più interessante le nostre esistenti uh, pensate solo alla scelta di Cardano uh, di scrivere Lars Magna nel 1545 Cardano scrive un'opera uh, dedicata all'algebra appunto Spagna in latino. La scelta non è casuale, eh, perché appunto l'idea di Cardano è così di sottrarre questa disciplina eh, al, eh, al, al presidio della, delle scuole d'abaco e di darle invece una veste eh, più, eh, più nobile, lui eh, appunto. Eh, medico e eh, professore, eh, professore universitario. Ehm, L'operazione fatta da eh, Cardano è simile a quella che fa appunto Guido Maldo del Monte con eh, il Mechanicorum eh, Liber. Ehm, ed ecco che ho scelto questo testo perché eh, io credo che ci siano un... numerosi elementi eh, che proprio ehm, mi permettono di ehm, illustrare quello che intendo io eh, per eh, divulgazione e per necessità di parlare storicamente di divulgazione, magari anche utilizzando un altro termine, ma comunque di distinguere questo tipo di operazione che viene fatto sul meccanico roman liber da altre operazioni eh, di eh, traduzione eh, in volgare o stesura diretta delle opere in eh, in volgare. Ovviamente eh, vedremo la traduzione del eh, Meccanicorum eh, Liber. Ma il Meccanicorum Liber è interessante eh, anche e soprattutto per i personaggi che eh, stanno eh, dietro eh, alla, sua, alla sua stesura. Anzi, non sarebbe così interessante se eh, l'autore e il traduttore non fossero uno Guidobaldo Dalmonte e l'altro Filippo Pigafetta. Eh, perché? Ma perché sia Dalmonte che Pietra sono due eh, matematici versati all'arte eh, della, della guerra, all'arte militare, eh, entrambi si, occupa, si occupano eh, di ehm, appunto, arte della guerra ma anche fortificazioni. Eh, per esempio, eppure ci rappresentano, ehm, mh, appartengono a eh, due eh, mondi eh, diversi, eh, mondi diversi che ehm, in un certo modo ci spiegano, eh, se non completamente, almeno parzialmente, l'interesse di Guidobaldo Dal Monte di scrivere un'opera di meccanica in latino e l'interesse di Pigafetta eh, di eh, farla, farne una versione in volgare accessibile, come vedremo ai video. Eh. Guidobaldo Dalmonte eh, è infatti eh, un nobile. È un nobile che cresce alla corte di Urbino con i della Rovere, ehm, è nobile perché i Della Ro De Rovere concedono a suo padre eh, Ragnero, mi pare sia, il è... titolo di marchese. Quindi è nobile, ma diciamo, di nuova, eh, di nuova eh, generazione. Fatto sta che subito si dedica eh, alla, ehm, si unisce a spedizioni a poi decidere di eh, dedicarsi alle lettere e allo studio della eh, matematica. Chi è l'insegnante di Guido Baldo Dalmonte? Federico Commandino. Federico Commandino, che è questo matematico della corte di Rubino, che ha avuto un ruolo fondamentale non solo nella formazione di Guido Baldo Dalmonte, ma anche in quella di Bernardino Baldi, lo scrittore delle vite dei eh, de matematici, eh, e eh, a lui eh, si fa risalire, diciamo, la, la nascita della scuola eh, di Urbino, chiamata così proprio per l'indirizzo, il chiaro indirizzo di questa scuola di matematica eh, basata sul recupero eh, dei, eh, dei classici, quindi con Mandino, eh, come poi appunto farà anche il, il Baldi, si dedica alla traduzione di numerosissimi testi ehm, greci, eh, e eh, soprattutto sono autori impegnati eh, nella diffusione di eh, Euclide, ma non solo di Euclide, anche di eh, Archimede. Ecco che è in questo, in questo quadro che Guidobaldo Dal Monte approda alla stesura eh, del Meccanicorum Liber, in cui sostanzialmente cosa fa? Appunto fa un'operazione eh, simile a eh, quella che Cardano aveva fatto con l'Algeva. Prende l'arte della meccanica, che era appunto una branca delle matematiche applicate e quindi una branca considerata bassa, hm? non era tra le matematiche che venivano insegnate all'università quindi aritmetica, geometria astrologia um, era la, la matematica uh, più vicina uh, appunto uh, a, um, alle scuole d'abaco ecco, per, uh, per, uh, per status sociale e ne scrive in latino ne scrive in latino, um, vedremo mettendone in rilievo um, soprattutto. Ehm, gli elementi eh, di eh, geometria eh, alla base eh, delle conoscenze matematiche eh, da allora. Quindi eh, un'operazione, eh, si può dire, di nobilitazione eh, dell'arte meccanica, che passa per un rimando continuo alla tradizione degli autori, alla tradizione, scusate, degli autori classici, in primis archimede, e l'utilizzo della lingua, eh, della lingua eh, latina. Um, Pigafetta è anche lui un uomo d'arme, perché comunque partecipa a numerose spedizioni militari, tra cui la più importante, la battaglia uh, di, uh, di Lepanto. Um, sono famosi i suoi numerosi viaggi e i resoporti dei suoi viaggi, tra cui una relazione sull'entroterra eh, del, dell'Africa, è cugino di quel picafetta, ma discendente da un altro ramo della famiglia di quel picafetta Antonio che eh, compie il, eh, la spedizione assieme a eh, Magellano, ed è appunto a differenza di Guidovaldo Dalmonte non è un nobile eh, non è un nobile e anzi eh, ha appunto bisogno della protezione di eh, un nobile che sarà il conte eh, di Osoppo Giulio eh, Sagorniane insisto su eh, queste mh, differenze di eh, estrazione sociale perché c'è un articolo di eh, Marco Biagioli del 1989 che si interroga proprio sullo status sociale dei, eh, dei matematici nel Cinquecento, che è in questo senso eh, illuminante. Quindi, Uh, Guidovaldo del Monte scrive questo, uh, questo libro, siamo nel 1577, il Mechanicorum Liber, e vedete, spero che lo vediate, ma insomma è abbastanza chiaro, già dal frontespizio abbiamo un chiaro riferimento a uh, Archimede, datemi una leva e vi solleverò uh, il, uh, il mondo, per cui c'è una dichiarazione di intenti fin dal principio. In che cosa consiste l'opera? L'opera è un excursus, un una presentazione delle cinque macchine eh, semplici a cui appunto possono essere ridotte tutte le altre eh, macchine, quindi abbiamo eh, la leva, abbiamo la carrucola, abbiamo il verricello, eh, abbiamo il cuneo, abbiamo la vite, ehm, più un libro iniziale eh, sulla eh, bilancia. Perché, appunto, Guido Maldonal Monte mh, giudicava che eh, fosse un argomento poco conosciuto e che fosse però eh, importante e necessario per approcciare e comprendere eh, la, sua, eh, la sua opera. Eh, io penso che possano bastare, soprattutto in un'occasione come, come questa, eh, queste due figure a confronto per eh, trasmettervi eh, l'anima eh, dell'opera di Guido Baldo dal monte da una parte abbiamo il verricello eh, reale, concreto così com'è, dall'altra abbiamo la sua astrazione un'astrazione che deve mostrare al lettore eh, i principi geometrici ehm, e dunque matematici grazie al quale il verricello funziona, capite bene che eh, Quest'opera è un'opera sì, di meccanica, quindi di un'arte pratica, ma andiamo verso eh, una nobilitazione di questa, di questa scienza e siamo davanti a una volontà appunto di farne eh, una scienza, eh, una scienza eh, certa eh, che si sottragga al mero, eh, al mero eh, empirismo. Eh, e dunque i lettori di Guidobaldo probabilmente erano comunque eh, letterati erano matematici ehm, difficilmente possiamo pensare all'artigiano forse piuttosto il costruttore di eh, strumenti nel 1700 nel, scusate eh, il settecento l'ho di default nel 1581 arriva la eh, traduzione eh, di eh, filippo pigafetta le meccaniche Stampate a Venezia da Francesco Di Franceschi, tradotte in volgare, nelle quali si contiene la vera dottrina di tutti gli strumenti principali da muovere pesi grandissimi con piccola forza, ovviamente. A beneficio di chi? A beneficio di chi si diletta questa di questa nobilissima scienza e, massimamente, di capitani di guerra, ingegneri, architetti ed ogni artefice che intenda per via di macchine far opere meravigliose e quasi soprannaturali. Quindi qua abbiamo già una dichiarazione da parte di Pigafetta del pubblico a cui idealmente vorrebbe rivolgersi, sicuramente un pubblico variegato. Eh, C'è anche, in modo molto interessante devo dire, questo riferimento alle opere meravigliose e quasi soprannaturali ehm, che è un po' un riferimento appunto a quel sentimento della meraviglia, no? a cui allude eh, per esempio la, eh, la Dasson nel suo libro sulle meraviglie della, della natura no? eh, e quindi alle cose di, eh, di scienza che producono meraviglia eh, nel momento in cui sono poco conosciute. E poi eh, c'è un'aggiunta per noi molto interessante e si dichiarano i vocaboli e i luoghi più difficili. Vediamo quindi al perché io vorrei parlare rispetto a quest'opera, così come rispetto a tante altre opere che eh, ovviamente possono essere individuate, trovate eh, e inserite in questo discorso, di divulgazione. Per me eh, la possibilità di parlare di divulgazione, eh, scegliendo anche un altro termine, appunto di nuovo ci tengo a questo punto a, a sottolinearlo, è eh, eh, ovviamente legata eh, alle intenzioni che muovono l'autore, quelle dichiarate, agli obiettivi dichiarati e quelli raggiunti, quindi poi all'effettiva circolazione dell'opera, e su questo non ho purtroppo al momento mh, molto da, eh, da dirvi, ehm, e alla consapevolezza stessa eh, del, eh, dell'autore. Mm. Allora, ehm, la traduzione del Mechanicorum Liber ci aiuta perché eh, Pigafetta eh, intraprende questa corrispondenza con Dalmonte in cui assistiamo proprio a un continuo negoziare tra i due eh, per la traduzione dell'opera. E vediamo proprio testimoniata l'intenzione di Pigafetta di fare dell'opera di Dalmonte un'opera accessibile ai molti tanto che ad un certo punto arriva a dire a Dalmonte e per certo a lasciarle così latine, perché appunto Dalmonte vorrebbe che i termini, come poi sarà, fossero lasciati di derivazione latina, no? quindi invece di utilizzare il corrispettivo, corrispettivo volgare, di utilizzare il termine di eh, derivazione volgare fiorentino, di utilizzare il corrispettivo ehm, di derivazione eh, latina. E eh, Epigrafetta non è molto d'accordo e gli dice, per certo, a lasciarle così latine, ella può fermamente credere che a modo veruno non saranno intese mai se non dai dotti, il numero dei quali è picciolissimo. Per la qualcosa io in molti, dove acconciamente si è potuto, ho tradotto non le parole, ma quel che vogliono dire oppure meglio sarebbe lasciare i vocaboli come stanno e separatamente fare ed e dichiararli ad uno ad uno diffusamente. Un deposcia chiunque non gli intende possa con quell'aiuto capirli. Appunto stavo dicendo eh, ospite di eh, Savognano e lui dice Savoniano Savognano mi ha fatto vedere eh, il, il suo libro e mi proposi nell'animo che utile sarebbe ridurlo in volgare a ciò che coloro i quali sono atti peraltro ad intenderlo, ma non hanno conoscenza del latino, potessero farne suo profitto. E fin qui ci siamo. Ah, eh, il discorso è un altro, che l'interesse, la consapevolezza, la sensibilità, direi, di Pigafetta, non si limita alla scelta lessicale e al dibattito, praticamente, con Dalmonte, su quali termini utilizzare, perché poi vince Dalmonte, no?, ma ah, no, eh, non solo, Pigafetta um, fa anche un'altra cosa. E cosa fa? Beh, eh, per quei passi che lui reputa di, di troppo difficile intendimento, inserisce delle notazioni in cui spiega e guida il suo lettore alla comprensione del testo, segnalandole tra l'altro in caratteri più piccoli. È molto interessante anche eh, l'utilizzo dei caratteri di stampa che fa Spigafetta perché anche rispetto comunque al testo di eh, Dalmonte, differenzia tutte le parti del trattato, guidando proprio il lettore. Per esempio, nella spiegazione nella descrizione accurata delle figure, Dalmonte non cambiava caratteri, eh, mentre in, eh, in Pigafetta abbiamo l'utilizzo del corsivo. Comunque lui dice dove si vede in alcuni luoghi di questi trattati, tale sorte di lettere picciole, differenti dalle altre, eh, avvertasi che non vi sono cose dettate dall'autore di questo libro di meccaniche, ma notate da colui che l'ha volgarizzato a fine di chiarire qualche passo difficile e agevolare l'intendimento a chi ha i lettori non così pratici delle scuole dei filosofi. E quindi, di nuovo, un, nuovo, un altro riferimento al pubblico cui eh, Pigafetta intende rivolgersi. Ecco, ho preso qualche esempio dal testo perché, insomma... Secondo me è veramente di mh, interesse, eh, di profondo eh, interesse. Guardate, per esempio, eh, nel primo libro, quello dedicato alla eh, bilancia, Figafetta eh, si sofferma sul dare una definizione di definizioni. Eh, notizie comuni e eh, presupposti, eh, che sono appunto i termini che Dalmonte utilizza e che utilizza con eh, ovviamente molta eh, confidenza, ma eh, che Pigafetta invece è consapevole che non sono comprensibili per tutti e quindi spiega che cos'è una definizione, che è un breve parlare, cosa sono le notizie comuni, che sono certe sentenze manifeste al senso comune degli uomini, e poi che cos'è il presupposto? Che è diverso, però che mette per vero la cosa così essere. E eh, ovviamente qui c'è un nuovo eh, richiamo anche qui alla scelta dei termini perché praticamente Pigafetta cosa fa? Ok, lui segue le indicazioni dal monte, quindi dice tu vuoi utilizzare i termini di derivazione latina? Va bene, io te li utilizzo. Però nel corso del trattato io lo scrivo che okay? Insomma, io avrei preferito utilizzare quelli volgari, non ho potuto, ma insomma devo spiegare cosa sono questi termini, perché se no chi legge non capisce. E di nuovo io qui ci vedo una grande sensibilità per l'intento eh, divulgativo, no? E quindi dice, vabbè, eh, in questo trattato della bilancia non si sono potute trasportare comodamente in volgare, perché non sono parole che vengono eh, utilizzate in volgare, quindi le ho lasciate così latine. Ma ciò che non facciano difficoltà, le andrò per tutto ai suoi luoghi dichiarando. E quindi qui poi c'è proprio un piccolo lessico, un piccolo dizionarietto in appendice del capitolo. Quindi Trutina è quella cosa che sostiene tutta la bilancia, la quale Trutina piglia il perno. Insomma possiamo immaginare che sono tutte informazioni utili a chi aveva a che fare eh, concretamente, quotidianamente, nella pratica eh, con eh, queste, ehm, queste macchine. Anche qui appunto per esempio eh, spiega il vocabolo lemma e di nuovo abbiamo una chiara indicazione del fatto che aveva in mente un pubblico di eh, lettori che davvero eh, con eh, la, filosofia, eh, la filosofia naturale e la matematica pura eh, non avevano alcuna, eh, alcuna eh, confidenza. Tra l'altro c'è questa parte che è davvero bella perché eh, viene, viene ripresa da una lettera che lo stesso ehm, Pigafetta manda a Dalmonte, sostanzialmente Dalm eh, Pigafetta insieme a Savorniana aveva fatto delle prove no? eh, sul, sull'utilizzo di queste macchine e ad un certo punto scrive a Dalmonte perché gli dice guarda che io ho, fatto, eh, ho provato no? a utilizzare la taglia, la carrucola eh, come tu dici eh, nel tuo trattato per verificare le leggi che inunci, ma a me non risulta quello che dici tu, non risulta provato no? e poi dal monte gli, gli risponde eh, ma la cosa interessante è che eh, cosa fa Pigafetta? nel testo appunto dice potrebbe forse alcuno, no, non parla di sé ma dice potrebbe, chiedo per un amico della serie potrebbe forse alcuno dubitare in alcune dimostrazioni delle taglie come in questa quinta proposizione eh, che infatti con l'esperienza non riuscissero in proporzione le forze appesi, come la ragione dimostra. E quindi qua appunto c'è la contrapposizione tra ragione, intesa come mh, appunto teoria matematica, e eh, invece l'esperienza. Però che presupponendosi nelle dimostrazioni matematiche le linee senza larghezza e profondità e così le altre cose, immaginandosi separate dalla materia, cioè nel processo di astrazione. Che esegue mh, dal monte agevolmente si, eh, si persuadiamo essere vere come dicono quindi il processo di astrazione matematica ci convince che sono vere queste dimostrazioni proposte da Dalmonte, ma poi quando siamo davanti all'esperienza dice l'esperienza poi molte volte mostra diversità e ci troviamo ingannati facendo la materia grandemente variare le cose e quindi poi qua continuano dando degli accorgimenti sul perché l'esperienza potrebbe suggerire conclusioni diverse, ma tuttavia le dimostrazioni proposte da Dalmonte sono, uh, sono giuste. E adesso praticamente risponde a se stesso, no? risponde all'esperienza che aveva, aveva avuto. Qua un altro esempio. Di definizione, sempre per inquadrare un po' eh, il pubblico di lettori che eh, Pigafetta aveva in mente, dalla definizione di parallelogrammi rettangoli. Ehm... Qui addirittura eh, interviene sulle immagini di eh, Dalmonte, eh, perché appunto probabilmente le reputa non abbastanza chiare e quindi dice l'autore ha qui messo queste cinque figure, le quali rappresentano cinque strumenti da movertesi, i quali si riducono sotto questa facoltà e poi spiega tutte le ehm, figure. Um, io ho finito, volevo solo dirvi questo, um, in, che è un po' sì, una, una conclusione e anche uno spunto di, uh, di dibattito. Um, io sono assolutamente consapevole uh, della, uh, della complessità e, e anche della rischiosità del, uh, del tema. Uh, una cosa però che ho notato, insomma, nei, nei testi, sono moltissimi che ho letto, che ho approcciato in questi, in questi mesi. Ehm, ci sono vari esempi di autori che utilizzano il termine divulgazione scientifica quando parlano del 500, per non parlare poi, vabbè, del 600 no, con, con, con Galilei. Ma il problema, appunto, è capire cosa c'è prima, come si arriva a Galilei, in modo molto naturale e quasi inconsapevole, cioè eh, senza essere consapevoli del, del, del peso e dell'impegno epistemologico che richiede questa, eh, questa eh, definizione. Per esempio, in questo testo che ho trovato assolutamente questa raccolta di saggi, che ho trovato assolutamente eh, utile lo scaffale della biblioteca scientifica in volgare a cura di Librandi e Piero, che eh, sono due storiche Librandi, perlomeno una storica della, della lingua. Viene um, utilizzato il termine eh, divulgazione, divulgazione scientifica, ma per esempio, non so, anche quando gli autori che parlano di Pacioli e che parlano della, eh, della sua presentazione del libro quinto di Euclide nella eh, chiesa di San Bartolomeo a Venezia parlano di un Pacioli divulgatore, o ancora Imon quando parla dei libri dei segreti eh, parla appunto di una eh, medicina per tutti e quindi di un intento divulgativo eh, alla base dei libri dei segreti appunto scritti in, eh, in volgare. Eh, quindi io penso che volendo volente o nolente in realtà ehm, è qualcosa che c'è nell'aria, è un termine che si utilizza, è un approccio che in molti hanno già eh, sentito come necessario. Semplicemente manca eh, una storia eh, che tenga eh, più autori, più pratiche, eh, più esempi eh, insieme e, e che ci consenta di dare una eh, lettura organica e più eh, approfondita. Ecco, io ho finito. Benissimo, grazie Ilaria. Eh, nonostante il piccolo contrattempo di, di solito non funziona il powerpoint però eh, invece ne, nella versione digitale dei seminari salta la connessione um, sì, io vi ricordo appunto che tra, potete scrivere le vostre domande in chat e poi io o Enrico o entrambi le, eh, le sintetizziamo e le leggiamo ad Ilaria proseguiamo il dibattito così e tra poco anche si interrompe la conversazione eh, scusate la registrazione ehm, intanto magari anche così per prendere un po' di tempo eh, prima di tutto ti comunico che hai totali al totalizzatore raggiunto 72 presenze se vuoi sempre per metterti a tuo agio ehm, no, poi magari appunto intanto che prendiamo un po' di tempo ti chiedo io, eh, beh, innanzitutto ti ringrazio per questo quadro che ci hai fatto bellissimo anche del 500 popolato da questi... Eh, uomini d'arme, che sono matematici, sono anche uomini pratici, eh, che è proprio un ritratto molto cinquecentesco di questi, eh, di questi personaggi, di questo mondo della cultura, che però è fatto anche da, da uomini pratici, appunto. anche con questo scambio tra Pigafete e Del Monte che fa le prove con i suoi, eh, con i suoi strumenti, è veramente straordinario. Um, e, e io ti faccio una domanda invece, appunto, dal, più dal punto di vista della comunicazione, o forse ancora più in maniera, tra virgolette, più tradizionale, visto che nel pubblico ci sono vari storici della scienza, per cui da loro ti arriveranno le domande più serie, forse. Uh, io ti chiedo: Ma in quel momento farò finta che la connessione sia saltata. Ecco, quindi, pensato, sono... come. <ride> um, no, mi chiedevo se um... In questo tema che è affascinante, poi pensavo appunto anche la questione della lingua in inglese in effetti eh, sì, viene un po' semplificata e banalizzata con il termine popular science o popularization, c'è cioè lo stesso dibattito sul popular politics, eh, insomma è anche una questione che l'inglese lì appiattisce un po'. Eh, ma la domanda appunto da storico della comunicazione o del libro sarebbe questa, se hai provato o c'è cioè la possibilità di approcciare un tema di questo tipo dal punto di vista di, della storia della stampa o dell'editoria. Cioè, se ci sono dati a proposito delle tirature, dei prezzi, quantità e qualità delle edizioni della carta, um, anche le diverse edizioni di questi testi al di là dell'episodio specifico che c'hai, del caso di studio che ci hai mostrato. Um, sì, la domanda era un po' questa anche appunto. So che è un tema difficile anche per gli stessi storici del libro, pure spesso questo, però se si potesse appunto lavorare anche sulle intenzioni, sulle tipologie di pubblico eh, attraverso quel canale lì. È una cosa che ovviamente al momento non, non, ho, non ho fatto, quindi non ho risultati da offrirvi, è assolutamente una cosa da fare, <ride> è importantissima. Eh, quello che mi viene in mente, insomma, per rispondere a questa domanda con qualcosa in più che non sia un non lo so, eh, mi è capitato di eh, occuparmi anche appunto per quanto, per, per quanto riguarda la divulgazione della matematica, come dicevo prima della matematica ricreativa eh, quindi di quelle raccolte di giochi, enigmi matematici che però mh, comunque non possono essere considerati dei semplici, non dovrebbero secondo me essere considerati dei semplici giochi per ragioni che vabbè adesso non ho il tempo di esplorare, ma insomma ne sono convinta quello è un caso in cui soprattutto perché eh, magari iniziano a circolare manoscritti, no? questi giochi, questi enigmi matematici, per esempio il De Quantitatis di Pacioli, è un testo, una raccolta di giochi che è sempre rimasta eh, manoscritta. Um, poi appunto iniziano ad essere raccolti in eh, veri e propri volumi, che all'inizio sono volumetti, poi diventano sempre più eh, consistenti, a cavallo tra il 6 e il 700, e lì il colpo d'occhio è immediato, cioè anche senza fare appunto un'immagine un'indagine specifica che io appunto non ho, non ho avuto il tempo di, ancora di, eh, di fare lì si vede subito come sostanzialmente dalle, dalle, dai primi esempi no, di questi giochi eh, di questi enigmi matematici a stampa di inizio 600 eh, 1612 problemes plaisants di Bachet, si moltiplicano i titoli le riedizioni Um, e quindi ovviamente questo moltiplicarsi sempre più assiduo che arriva fino alla fine del settecento perché poi nell'Enciclopedia Methodique c'è un volume dedicato proprio ai giochi matematici e alla matematica ricreativa è una testimonianza immediata del successo e della diffusione eh, che ebbero questi ehm, giochi l'altro punto, cioè qual è il pubblico a cui effettivamente queste opere arrivavano chi è che teneva tra le mani il libro di eh, Pugaspetta, eh, chi eh, lo utilizzava è molto importante ed è un punto per me davvero problematico e cerco di spiegare brevemente perché um, molti trattati in volgare, a partire appunto dalla tradizione della, della, delle scuole dell'abaco, sono um, delle sorte di uh, manuali dedicati agli addetti ai lavori. Allora, è chiaro che è difficile pensare a dei manuali scritti specificamente per degli addetti ai lavori come opere di divulgazione. Per lo stesso motivo per cui non siamo disposti a ritenere divulgativa un'opera di didattica. Ci possono essere delle aree in comune, ci possono essere delle sovrapposizioni, possiamo dire che i confini non sono netti, questo lo possiamo dire, ma non sicuramente che, che coincidono, perché le intenzioni, gli obiettivi sono diverse e appunto è diverso il pubblico. Quindi il fatto che queste opere in cui c'è un chiaro intento divulgativo del traduttore, dell'autore, non arrivassero solo agli addetti ai lavori, a appunto agli ingegneri, come dice Pigafetta, ma, come dice sempre lui, agli amatori, o comunque a un pubblico più eterogeneo, è molto, è molto importante. Eh, e quindi questo sarà un aspetto assolutamente da, da indagare, da approfondire. Grazie Ilaria, prendo un attimo la parola per dirvi che adesso interrompiamo la nostra registrazione e passiamo alla lettura delle domande. Grazie ancora per il tuo intervento.